benvenute e benvenuti. Io sono Andrea, del Circolo dei narratori di Bergamo, e questa è la terza, probabilmente ultima, lettura di questa estate. L'altra volta ci siamo così accostati al genere teatrale. Non abituiamoci, non ho voglia di far finta di fare l'attore, però... Però, insomma, non si può introdurre il teatro e ignorare il più grande. E va bene oggi, volevo condividere con voi Shakespeare. Basta, poi finisce l'estate e torniamo alla nostra poesia. Distinzione su cui non sono tanto sicuro, il traduttore del brano che vi leggo si chiama Goffredo Raponi. ha difeso per lungo tempo una tesi critica abbastanza estrema. Per lui i testi di Shakespeare che noi abbiamo non sono fatti per la rappresentazione, ma per la lettura, cioè il testo che veniva pubblicato non era uguale a quello rappresentato in teatro, veniva adattato per agevolare la lettura individuale. Io non ho le competenze di filologia per accettare o respingere questa tesi, però non posso fare meno di ricordare Dario Fo che diceva che il problema della teatrabilità di Shakespeare è che è troppo bello da leggere. E insomma, come cavolo ci si approccia a Shakespeare ho pensato di farmelo spiegare da un personaggio di Shakespeare stesso, da Amleto. Amleto, quello della tragedia. A un certo punto, se vi ricordate, Amleto, per incastrare lo zio, fa mettere in scena da una compagnia di girovaghi capitata lì, una storia che lo riguarda, che riguarda lo zio, il crimine che lo zio ha commesso. E da indicazioni al capocomico e dice la battuta ti prego dovresti dirla come io l'ho detta a te leggera sulla lingua se sbraiti come fanno molti attori di oggi tanto valeva affidare i miei versi al banditore di piazza e non affettare l'aria con la mano così Muoviti invece con morbidezza, perché anche nel pieno del fluire, nella tempesta, direi anche nell'uragano della passione, devi sempre conservare quella sobrietà che le dà scorrevolezza e mi ferisce profondamente ascoltare un tizio impostato con la parrucca sulla crapa che distrugge un sentimento facendolo a pezzi, per frastornare le orecchie al pubblico, che per lo più percepisce soltanto un confuso agitarsi e schiamazzo, si meriterebbe di essere frustato, quel delinquente che ti fa la caricatura termagante, diventa più erode di erode. Evitiamo, ti prego, però non essere nemmeno sottotono. Lasciati guidare dalla tua sensibilità personale armonizza il gesto alla parola e la parola al gesto, stando attento soprattutto a non superare la semplicità della natura, perché in queste cose l'esagerazione è il contrario dello spirito del teatro, il cui obiettivo, dalle origini ai giorni nostri, è stato ed è di reggere lo specchio alla natura, di mostrare alla virtù il suo stesso volto dimostrare al vizio la sua stessa immagine, al tempo, all'età, la loro forma. Se tutto ciò dall'azione teatrale risulta esagerato o minimizzato, magari farà sorridere qualche incompetente, ma inevitabilmente infastidirà l'esperto. Ed è il suo giudizio che deve avere importanza per voi del mestiere, più che un'intera platea di quegli altri. Ma ci sono attori che ho visto recitare e ho anche sentito che venivano incensati, per non dirvi peggio, anche se non avevano né parlata da cristiani né movenze da cristiani, da pagani, da persone proprio, li ho visti impettirsi ansimando in certe maniere da far pensare che la natura avesse appaltato la produzione degli esseri umani a qualche operaio che li aveva impastati un po' alla meglio. In questo modo riproducevano l'umanità atrocemente. Non era questo il brano, questa era appunto l'indicazione di partenza, tra l'altro in questo caso <coughs> traduzione mia, non di Goffredo Raponi. Ora Sarete d'accordo che scegliere un brano con premesse del genere è piuttosto difficile. E in più io volevo evitare da un lato la roba troppo banale, o oh Romeo, Romeo, e dall'altra tutte quelle complicazioni barocche per cui il sole si chiama il carro di Fetonte che attraversa lo Zodiaco. Solo che a guardar bene... Non esiste uno Shakespeare minore e non esiste uno Shakespeare semplice. Alla fine ho optato per Riccardo II. Tragedia che è anch'essa un classico, ma spero se non altro un classico non troppo abusato. Tanto per aver chiara la trama, eh, la tragedia parla del fatto che è stato ucciso un nobile, due altri nobili. Si accusano l'un l'altro e Riccardo, il re, li punisce tutti e due, li manda in esilio. Poi uno dei due, che si chiama Bolingbroke, lo sentirete nominare nel brano, torna e riesce a convincere tutti di essere stato punito ingiustamente e fa imprigionare il re e prende il suo posto. A questo punto si colloca il brano che stiamo per leggere. Questo è il vero brano che volevo presentarvi. Qui siamo sotto finale. Il re Riccardo II è prigioniero. Da alcun tempo mi trovo con la mente a confrontare con il mondo esterno questo carcere dentro il quale vivo. Ma pensando che il mondo è popolato e che qui dentro all'infuori di me non c'è nessuno, ciò non mi riesce. Ma a forza di picchiare su quel chiodo, dovrò arrivare a trarne un qualche senso, devo rappresentarmi la mia mente come femmina e come maschio l'animo e far che uniti insieme diano vita a una generazione di pensieri. Che daranno vita a loro volta ad altri e questi ad altri ancora e tutti insieme vengano a popolare il microcosmo dei miei diversi umori come è diversa la gente del mondo perché nessun pensiero è soddisfatto quelli della miglior generazione come i pensieri delle cose sacre si mischiano agli scrupoli alle ubbie, fino a mettere verbo contro verbo come ad esempio questo Sinite parvulos venire ad me, e l'altro è più difficile ad un ricco entrare in paradiso, che ad un cammello attraversare la cruna d'un ago. I pensieri inclinati all'ambizione tramano in verosimili ardimenti, come quello che io possa aprirmi un varco col solo ausilio di queste unghie fragili, attraverso le costole di pietra di questo duro mondo che è il mio carcere e come lunghi e non sono da tanto essi si estinguono nel loro orgoglio i pensieri ispirati a tolleranza trovano motivo di autolusingarsi che se non sono né i primi negli ultimi ad essere imbaliate la fortuna simili in questo a certi mendicanti sciocchi che messi in ceppi trovano rifugio a quell'umiliazione nel pensiero che molti sono al mondo e molti ancora saranno, come loro, e trovano sollievo in quest'idea, trasferendo la propria mala sorte sopra chi ne ha sofferto un'altra simile. Ed io così mi recito da solo la parte di diversi personaggi, nessuno soddisfatto del suo stato. A volte sono un re. Ma subito l'idea del tradimento mi fa desiderare d'essere un povero e tal divengo. Ma subito dopo l'opprimente miseria mi convince che re è meglio e re io ridivento subito dopo. Ma poi, ma poi penso d'essere stato spodestato da Bolingbroke e là non so più nulla. Ma qualunque io mi sia. Né io né alcun uomo, se più che uomo non è, non sarà mai soddisfatto di nulla, fino a che non sia consolato di ogni male, cessando di esistere. Mm -hmm. la musica qui ma andate a tempo anche la dolce musica è sgradevole se chi suona non tiene bene il tempo e non osserva bene la misura così è della musica del vivere ed io qui tal finezza d'orecchio da percepire se una corda stona o si va fuori tempo e tuttavia a mantener l'accordo del mio regno Mai ebbi buon orecchio da avvertire quando ero io stesso a non andare a tempo. Del tempo mio ho fatto il peggior uso, e maluso fa il tempo, ora, di me. Il tempo ha fatto di me l'orologio che ne misura lo stesso trascorrere. I miei pensieri sono i suoi minuti, e segna a cui sospiri loro scorrere sul quadrante dei miei occhi veglianti ed il mio dito come una lancetta l'iterge di continuo dalle lacrime mentre segnano il battere delle ore i fragorosi altissimi lamenti che batte la campana del mio cuore così come sospiri e pianti e gemiti scandiscono minuti i quarti e le ore ma il mio tempo trascorre di carriera per la gioia dell'orgoglioso mentre io me ne sto qui stupidamente, a fargli da pupazzo da d'orologio. Questa musica mi fa impazzire. Fatela smettere! Che se la musica spesso ha ridato ai pazzi la ragione, con me sembra fare impazzire i savi. Benedizione scende in ogni modo su chi me ne fa dono, perché è segno d'amore e per Riccardo è un prezioso gioiello molto raro in un mondo tutto odio come questo. Tutto qui. Perché questo brano? Beh, l'altra volta abbiamo visto un personaggio per cui la musica era un obbligo. Una parte della sua oppressione e questa volta mi piaceva incontrarne uno per cui la musica è un dono, anche se è un dono ambiguo, un dono che può fare impazzire e non è necessario affettare l'aria e dare in escandescenze per impazzire. Questo è un personaggio misurato, ben educato, dentro le righe, perché Riccardo II è esistito davvero. Ed è stato, tra le altre cose, contestato anche perché non si accordava al suo tempo. Usciva dalla tradizione dei reguerrieri del Medioevo, specialmente inglesi, finanziava le arti, fu amico di Geoffrey Chaucer, lo scrittore, autore dei racconti di Canterbury. Insiste perfino perché, almeno durante le cerimonie, i cortigiani, mangiassero col cucchiaio, roba da effeminati proprio. Riccardo II è esistito, fine del XIV secolo, cioè per essere chiari siamo dentro l'epoca in cui l'Inghilterra combatteva la guerra dei cent'anni, e Bolingbroke è un personaggio storico anche lui, poi diventato re con il nome di Enrico IV, a sua volta protagonista shakespeariano uno che le posate non le ha usate mai nella sua vita. Poi naturalmente a quell'epoca nessuno aveva ancora scritto il valzer numero 2 di Shostakovich, quello l'ho aggiunto io. Per il resto la vicenda della tragedia è abbastanza fedele a quella che ci riportano le fonti storiche. Abbiamo il castello dove eh, Riccardo è stato prigioniero, che nel testo viene chiamato Ponfre, ma se volete cercarlo su una guida turistica e visitarlo, oggi si chiama Frat. E insomma queste piccole cose, dicevo, scusate, non ha bisogno di presentarsi con gli occhi di fuori, perché sia chiaro che sta diventando pazzo. Cos'è che lo fa impazzire? come in molti personaggi shakespeariani, compreso lo stesso Amleto, che però fa anche l'altra cosa, fa il pazzo furioso, ma solo per finta. Che cos'è? Sono i suoi pensieri che si incistano, che ritornano eternamente su se stessi, che rimuginano sul proprio stare male, Lui naturalmente non ha alternative, è prigioniero, non può vedere nessuno, eh, contrariamente ad Amleto e a tutti noi, ma è la sua ossessione a farlo stare male, a fargli cercare consolazione nella morte. Come vi dicevo, nell'economia della tragedia siamo sotto finale, ma non è questo il finale, succedono altre cose dopo. Che cosa? Non ve lo dico. Se volete saperlo, leggete la tragedia, che è liberamente scaricabile, oppure andate a vederla a teatro, a seconda se pensiate che Shakespeare è rappresentabile oppure no.